Che una... Bruno, che ne pensi di a scaldare le manine di Santina, che le vedo che sta... Sì, noi sì, sì, sì. eh? sì, adesso andiamo solo a un'implificazione che lasciamo per, per ultimo, dai. prima di dare la parola a Santina, scusami, tanto vorrei che a no, un po' ci desse un, un tuo uh, piacevole intervento. <sosso> poi parleremo della poesia che è l'ultimo un di tempo Buonasera a tutti quanti io sono emozionatissimo di stare qui porto la mascherina perché ho una tremenda paura dell'australiana non a livello fisico ma livello. io sono italiana ma non ti no, no, no, no. pare eh, per questo... fare una foto? Prego. Se puoi toglierlo solo per farti una foto senza mascherina, c'è una lista... Sono ah, sempre gentile come sempre, grazie. C'è una lista, vero? Per la foto non la... <ride> è una lista. 100 euro foto. Ok, colligala. Grazie, sei sempre gentile. Basta, basta. Allora, io ho ascoltato con somma serietà interna tutti quelli che mi hanno preceduto e quindi gradirei un applauso per tutti qua poi il senzaticissimo Presidente ha qualche imposto a lei che ha accettato perché chiaramente che questo diventasse il salotto della cultura tra virgolette capitolina è un salotto in quindi un'altra cosa uh -huh. di Bruno non dico nulla perché non ho i termini così giusti per poter parlare di voi. e quantomeno mi emoziona la presenza di una mia carissima amica di dal, dal 1981 che l'ammiro, sono io che ammiro lei, io ogni tanto vede le mie opere e dice tu sei un po' pazzarillo come architetto, effettivamente non è che sono completamente completo nella diciamo, perimetrazione organica nell'architettura visiva e sensibile, sono un mio architetto. Detto ciò che concludo, perché non mi vorrei tediare, eh, ho colto delle sollecitazioni. La prima, Bruno continua a fare l'organigramma completo perché in me puoi contare per ottenere i finanziamenti, non è che ce l'ho di tasca mia, però è il mio campo, quindi sulle editorie arti varie ci stanno adesso dei contributi, ci c'erano, adesso li hanno apriati. Seconda cosa, sono rimasto contento di questa trasmigrazione di fare cultura, no? perché io sono ABC, arte, bellezza e cultura. E ho sentito una parola che a me sta molto a cuore, la meno abilità. Non la chiamo disabilità, io la chiamo la meno abilità. Tant'è vero che nel 1981, una legge uscita nella mia eh, in una performance universitaria della Sapienza. Io feci un museo, già parlavo di rampe, parlavo di ascensori, parlavo per i meno abili. però l'89 ci la prima bozza di legge. Per me, i meno abili sono parte di me stessa, io sono. Un invalido e ne vado fiero, anche se ho sofferto come tutti quanti gli altri, però ne vado fiero, non mi sento assolutamente indietro come gli altri, sono in prima linea. Bravissimo! Dopodiché, una parola la devo spendere per la squisita amica Angela, in cui ha nominato mia madre più volte. Io sono il figlio della seconda. Astrofisica e Matematica, in Italia, 1947, la professoressa Gurrieri. La padre mi ha dato nel anni mia madre come a lei, una all'arte. Mia madre mi ha dato la tecnica, il calcolo, mi ha dato il senso del rispetto di numeri non primari, non arrivo a tanto, e mi ha dato una disciplina mentale. E da mio padre ho preso l'arte, perché è stato un grande urbanista, Basti vedere l'altare di Monreale, l'altare di Cattolica Clea, e altri mobili. Poi, tenere, se ti ho battuto. Mio nonno ne ha fatti 21 di figli, mio padre ne ha fatti 17. Bravo! <ride> concludo dicendo che eh, la mia gioia, la mia contentezza di stare qui presso a tutti i partiti, e anche purtroppo a chi ha il figlio malato o altri impedimenti, e soprattutto per lei, coraggiosa, perché dopo tre mesi. Venire qui, noi ci sentiamo tra di sì, sì. Fino, oggi, fino ad oggi. Ho fatto un piccolo quadro, diciamo, di, di mio marito perché lui è oltre vent'anni che mi accompagnava alle serate letterarie ah, di cui io sono stata onorata di vincere tanti, tanti premi di cui l'ho voluto dedicare. Hai e fatto benissimo, sei stata anche pazza e a concisa, tutti voi che siete concisa e grazie. hai fatto un perimetro molto limitato. Sì. Dovrebbe essere molto più largo, sicuramente, di quanto a questo meno giovane. Così non si offende, sono no, meno giovane, quindi, eh, <ride> giovane io, io, Di Bruno, meno me ecco, giovane, me eh, dico questo: accettiamo tutti i fatti di portare un granellino. Perché se portiamo un granellino, tutti quanti poi il sacco si riempie. Per cui, piena disponibilità e soprattutto con la parola di casa, iniziamo a fare un percorso di far crescere la vita sia a livello nazionale che è già molto conosciuto, ma anche a livello internazionale, e qui ci sta un pezzettino dei paesi arabi, un pezzettino, un pezzettino, quindi la re di Giordania, Re regina Reina, dal principe del Libano, non abbiamo problemi di fare promuovere sempre di più questa conoscenza di Dila, Angela conosce la mia storia perché dico queste parole, vi saluto, vi ringrazio, sono emozionatissimo ancora, a tutti quanti e soprattutto l'ultimo che mi ha preceduto, grande artista esponente di questa sua voglia, considerate che lui ha detto non faccio un libro, voglio fare un'antologia, ho sentito parlare latino, sono felicissimo, questa lingua mi piace, non è perché abbia fatto il classico o altre cose, perché siamo a Roma, ma il latino va, mantenuto e va, studiato. Il latino va studiato, anche Fede se qualche parola la dovrebbe studiare insieme alla moglie Ferragni, così non avremo certamente sinistra Falcioni. Io mi sono commosso a sentire parlare latino qui. Io vorrei ancora messi il latino, pensate un pochino, che sarebbe forse una lingua che unisce tutti quanti, una lingua universale. È vero, sì. è anche formale. se uno non sa le lingue, va all'estero parlando latino con un pleto che Padre si fa il capire come è eh? che poi è la lingua nostra. originale. Eh? Grazie, grazie. grazie a te. Oh, grazie. Grazie. grazie, grazie a te, grazie grazie, grazie, grazie veramente come mi vado a seguire e politici scemo con nostra